Prova eh, a saltare Lì non ci arrivo eh, Ah, aspetta, ho un'idea, un'idea, un'idea, ferma Dimmi, dimmi, dimmi. Eh, vai Eh, Era... oh, ce l'ho fatta anch'io. ciao Ok, eh, miele qui devi fare però Mielo? Mieli vai, miele. Ma va che io ce l'ho già fatta io Bravo, bravo, okay. bravo, vediamo cos'è Ok, me lo altro. prendo io questo Questo qua te lo prendo tu, ok Questo ha punch 15 pure Ok, allora aspetta, poi vado di qui Sì Vediamo uh, di qua, no, ho sbagliato, mi sono incliccato uh, Mi mm. sono mm. clicchetto Very interesting mm. Ok, sono... Ok, pronto? Ok, lì alla terracotta sparami. Pronto? Vai. Ok, ok, perfetto. Ottimo. Allora Suppongo okay. che. Vai. Ok. Devi saltare. Okay. No, allora. No. Eh, allora, dove... tu salta lì. Salta lì sopra e cambio il blocco. Aspetta, e prova. Okay. No, vai, rifai. È pagato. Dimmi okay, quando vai. cambia. Salta. Ok. Ok, aspetta. E cambia. No, è caduto! No, allora, allora qu quando mi dici cambia, salta, perché almeno... Ah, posso fare questa cosa? Il, il, il signore non l'aveva prev prevista. Perché Bene. il miele ha questo pixel mezzo trasparente. Ok, accovacciati sul blocco di miele, almeno forse lo scivoli. Uh. Ok, perfetto, ora fai il percorso. Ok... E eh, adesso... Devi cambi devo ca Cambia devo blocco. Shiftati almeno... Ok. Ok, cambia di nuovo Vai. E dopodiché Facciamo così eh. Ok, c'è una cassa con un accendino, un accendino E hai detto che prima c'era un campfire Eh sì Eh, adesso quindi possiamo Accenderlo Perché Perché infatti il campfire cam... ca... eh, Calma le api che stanno sopra Tipo un 20 blocchi Da lui Ok, perfetto, è tutto collegato E adesso come faccio ad Devi... andare al campfire? Devi... Devi tornare all'inizio Tutti al parkour eh, Allo stesso Qua del Aiuto Oddio Ok fermo Ok fermo Ho eh. citato un pochino Ok uh, eh, uh, Vieni qua così mi vuoi sparare tornare lì sopra. Dovresti tornare lì sopra Qua sopra E poi fare un salto Vai Sparami Ok Ok, okay. Accendi Boom E eh, che è successo? Gli apici sono... Mi ha dato un progresso! Devi scendere, ok? È quello Qui che ti stavo devi dicendo! Devi premere il centro! Devi premere il centro del blocco! Ah. E uh, continuare il E io come passo, scusa? Ah, così. Dov'è la Dov'è finito, scusa! Scusa, non c'è più! e adesso... E dobbiamo fargli Ho aggiungere capito! la situazione quella lì azzurra! Dobbiamo, sp dobbiamo spingerlo in modo che vada sul blocco azzurro, là! Ok allora quindi noi facciamo così Aspetta Dove aspetta vorrei... Facciamo una cosa ma se dici che se io mi metto in mezzo si blocca tipo No aspetta allora Aspetta ho idea fazio... uh, ok. Dopo di c'è così Tira via No è troppo Allora perfetto, okay, okay. io sono la guida e tu sei la situazione fare. Allora... La eh, mandalo, eh, fermati un attimo. Allora lo devi mandare, ti spiego subito. Eh, allora... Poi... Non proprio. Eh, non sì. era nel mio piano io. Diciamo. Allora avanti, sì. poi lo devi... Bravo! Hai detto tutto dritto! Vai, vai, sì. Sì. Aspetta, adesso devo mi tippi per favore che no, mi va di Scendi giù, scendi giù Non mi va di tippa, mi che tu puoi Scendi giù Dai, ok Ok dai, non è che, giusto è okay. Andiamo. Andiamo di qua, cos'è che c'è qua? La, la eh. Sali e basta ah, Aiuto Ok uh, You Dio won't need this, this, non this non, non, non vi serviranno Ok, ora dobbiamo... Cosa non ]are. ci serviranno? Pi più gli archi, non so se è notato che ti ho... Ah, mettono. è vero, eh, Gesù Chia è un pochino... Ah, no, era Dio. Ah, Dio, scusa. Madonna, il suono del miele è troppo SMR, sì, sì. mi dà lascio... Come ah. fastidio? Non insultare la mielanza, sai, mi arrabbio. Quindi. Allora, tu, io dove che vado? Allora, tu vediamo a, da... a me piace la sinistra, quindi anche se... E a sono me destra, la destra. Ma... Quindi andiamo eh. Essere mancini da persone brutte io non sono mancino infatti però mi allora, piace la sinistra allora ti piace la sinistra? Perché mi piacciono i numeri di dispari e associo i, i numeri dispari alla sinistra non so perché. partito de... cosa è successo? Mi sono è tutto. Mi... Mi mi si, è si è bloccato tutto mi si è bloccato tutto mi sta crescendo minecraft ok allora siamo tornati e Era tracciato tipo... il server. È, è esploso, tutto. Tutto. E esploso tutto, è no, esploso tutto, è esploso Adesso ti può mettere un'animazione su schermo di una spagnola. Tipo... Sì, possiamo battere il record mondiale perché. Abbiamo... Esatto, abbiamo. Quindi è arrivato. Allora, qui il signor Gioco ci ha la mappa. mappa Vai, Vai Va, bravo. Vai. Vai, sì, ce l'abbiamo fatta. E tu? E io? E, ma c'è scritto che devo farlo. Devo arrivare anche io. Eh, non so se deve arrivare tu. Interessante, adesso... Ah, ok, allora qui ho guardato che nella freccia c'è scritto eh, rosso, okay. eh, caduta lenta. Ok. Blu, gr gran salto. E viola, levitazione. Sono arrivato al rosso io Io, io voglio f***are tutti i poteri Ho fuso tutti i poteri Il bianco Il bianco fa? non fa niente Ah ok Il bianco se tu gli spari la freccia sì. Cambia colore E in base al colore che ha... Il blu che faceva? Il blu ti fa saltare Ok io sono arrivato in questa da... parte allora. Mi ha dato un fiore Anche a me perché io sono andato avanti Allora aspettami che ti raggiungo ok?